Parliamo di open government, di pubblica amministrazione aperta. Forse non ce ne siamo accorti ma le pubbliche amministrazioni stanno vivendo un cambiamento epocale. L'approvazione del decreto trasparenza che è entrato in vigore il 23 dicembre 2016 di fatto sancisce il diritto dei cittadini ad accedere a tutti i dati e a tutti i documenti in possesso della pubblica amministrazione. Questo diritto dei cittadini, questo accesso civico generalizzato impone alla pubblica amministrazione un bel salto in avanti anche rispetto a quanto prevedeva il decreto 33 del 2013 perché con quel decreto il cittadino poteva esigere solo che le pubbliche amministrazioni pubblicassero gli atti ritenuti obbligatori per legge. Oggi l'accesso civico invece è esercitabile da chiunque su qualunque atto, su tutti i dati presenti negli archivi delle pubbliche amministrazioni salvo eccezioni espresse indicate quindi stiamo assistendo ad un diverso rapporto che si va instaurando tra PA e cittadini basato sulla trasparenza, quindi su una fiducia reciproca. Questa evoluzione la vediamo anche nel modo in cui il governo italiano ha aderito e rilanciato il proprio impegno nell'Open Government Partnership, un accordo multilaterale che riunisce 75 Paesi impegnati nella promozione della trasparenza, dell'accountability e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. Ma cosa sta cambiando nella gestione delle politiche pubbliche? Qual è lo scenario che l'introduzione della partecipazione civica cambia all'interno delle pubbliche amministrazioni? Lo abbiamo chiesto ad Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di politiche digitali, membro del team OGP presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. L'approccio aperto alle politiche pubbliche da parte della pubblica amministrazione è ormai un elemento assodato? Su cosa bisognerebbe incidere di più? Non parlerei di elementi assodati, parlerei di prassi eh, che cominciano a consolidarsi, questo sì, certo. Eh, cominciano a consolidarsi delle prassi di amministrazione aperta. Eh, una delle cose che abbiamo imparato in questi anni è che l'uso dei termini anglosassoni non ci aiuta e non ci aiuta nel farci comprendere tanto da chi lavora nelle amministrazioni quanto dai cittadini. Quindi proviamo a tradurre Open Government con amministrazione aperta. Delle prassi di amministrazione aperta si affermano, sì, la trasparenza a partire dal decreto 33 del 2013 fino ad arrivare al FOIA eh, per passare per tutte le riforme che hanno parlato di dati aperti si sono moltiplicati, dataset, portali, iniziative, contest e hackathon. Eh, certo ehm, la percentuale di amministrazioni anche locali che ancora libera i propri dati e lo fa con regolarità è ancora troppo bassa per poter dire eh, che quella sfida eh, è stata una sfida pienamente vinta. Eh, ma di sicuro anche con i riferimento alla partecipazione l'affermarsi di portare iniziative anche su scala regionale oltre che comunale e nazionale di consultazione e di partecipazione ai processi decisionali comincia a diffondersi in modo tale da diffondere appunto una cultura della partecipazione quindi un bisogno, una richiesta a cui i decisori cominciano a rispondere rendendosi conto dell'utilità e dell'importanza che coinvolgere i cittadini può avere per migliorare la qualità dei decisioni e dare la legittimazione al processo decisionale. Quindi di sicuro nel corso degli ultimi sei anni sono stati fatti dei passi da gigante, ormai questi temi sono dei temi dell'agenda per tutte le pubbliche amministrazioni, probabilmente dobbiamo lavorare in modo tale da rendere le buone prassi che ci sono sulla trasparenza, sulla partecipazione e sull'innovazione regola nazionale, magari non necessariamente con nuove norme ma magari diffondendo le buone prassi e facendo in modo che queste possano essere facilmente riutilizzate da tutti. Puoi aiutarci a capire come la società civile sta utilizzando l'Open Government Forum? Ritieni che possa essere considerato un esempio di co-design delle politiche pubbliche? I forum, quindi eh, dei delle iniziative per l'ascolto strutturato degli stakeholder sono sicuramente un elemento eh, di co-design eh, delle politiche. Eh, è il primo punto anzi eh, per Open Government Partnership che ha fatto recentemente una rilevazione eh, guardando come oltre poco più dei, di 40 su 75 paesi aderenti hanno già un forum insediato eh, è diventato una cifra eh, per valutare l'impegno del paese in Open Government Partnership tanto che si sta discutendo di rendere eh, quell'elemento uno dei requisiti per essere eletti nel comitato direttivo, e cioè ascolto eh, e collaborazione eh, continuo sono un requisito necessario. È ovvio che eh, questo richiede da un lato che l'amministrazione si organizzi, che le amministrazioni si organizzino e quindi eh, che si creino le condizioni eh, perché i lavori eh, vengano eh, indetti eh, e ordinati in modo costante, eh, perché eh, vengano portate all'attenzione eh, delle organizzazioni della società civile tutti gli elementi utili, ma è altrettanto vero che questo cambio di paradigma, questo nuovo modo di lavorare, di collaborare, eh, richiede anche eh, alle organizzazioni della società civile di essere maggiormente strutturate. Perché? Perché finché eh, l'amministrazione e il governo non ti ascolta, al massimo dovrai scrivere una proposta o dovrai scrivere una protesta. Eh, nel momento in cui invece ci incontriamo su base periodica eh, e quindi ti sottoponiamo dati, documenti, eh, ti chiediamo di partecipare a consultazioni, di prendere parte a iniziative, come può essere la giuria di un premio, eh, ed è stato ad esempio nel caso dell'Open Government Week, è chiaro eh, che quando, soprattutto come nel caso italiano, abbiamo 40 azioni e quindi oltre 20 amministrazioni, tutte eh, che vogliono parlare, con gli stessi stakeholders il lavoro per le organizzazioni della società civile eh, aumenta e quindi mh, la vera sfida eh, è a mio avviso eh, utilizzare questa palestra del terzo piano di azione Italiano per l'Open Government Partnership, insieme a tutte le altre iniziative eh, a livello GP, eh, proprio per definire eh, un metodo di lavoro che sia sostenibile per tutti, sostenibile per le amministrazioni e compatibile con il loro iter decisionale e di programmazione, perché un'azione eh, e una revisione di azione per una pubblica amministrazione va conciliata eh, con eh, un iter di programmazione, quindi anche se al tavolo decidiamo eh, determinate cose insieme ci sono delle proposte, magari quelle proposte hanno bisogno di tempo per poi poter essere implementate eh, nel flusso di programmazione. Questo è un meccanismo che deve essere compreso da chi è l'altra parte del tavolo. Dall'altro i lavori devono essere strutturati in modo da fare in modo appunto, che tutte le organizzazioni possano conciliarle con il loro normale ciclo di vita e di lavoro. Come valuti l'esperienza della pubblica amministrazione italiana con il FOIA? Quali sono le ricadute positive per i cittadini che possiamo già riscontrare? Il FOIA è il diritto di chiunque di conoscere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Quindi quello che è un acronimo inglese, Freedom of Information Act, traduciamolo con diritto di conoscere. Eh, diritto di conoscere quello che c'è negli archivi pubblici eh, tranne determinate eccezioni. È un diritto che in Italia è esercitabile dal 23 dicembre del 2016 eh, ed è una riforma quindi relativamente recente. Eh, le riforme, si sa, hanno bisogno di tempo per poter produrre determinati eh, risultati e è altrettanto noto come in altri paesi che prima di noi sono arrivati al FOIA, il tempo dall'approvazione della legge a quello della sua applicazione è stato anche lungo. Si pensi al caso del Regno Unito dove dopo l'approvazione del FOIA eh, nel 2000 eh, lo stesso è diventato applicabile dal 2005, segno che evidentemente anche in contesti che pensiamo più veloci eh, e più eh, malleabiti di quello italiano eh, è una rivoluzione organizzativa culturale eh, e anche dal punto di vista della gestione degli archivi molto importanti. Eppure nonostante questo eh, grazie ai monitoraggi eh, che, eh, sono, che vengono eseguiti anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica è possibile verificare che in questi primi mesi eh, di operatività della norma eh, sia in costante crescita il numero di cittadini, eh, giornalisti e associazioni che usano questo strumento segno che eh, se ne sta capendo l'utilità ma è anche in, in crescita, eh, stiamo parlando di percentuali sopra, il 90% di amministrazioni che danno comunque una risposta entro i 30 giorni, questa è una delle novità principali del, del FOIA, oltre al fatto che cominciano ad esserci dei segni tangibili relativi all'utilizzo di questi dati, inchieste sulla copertura dei eh, vaccini eh, nelle diverse regioni, tema di attualità anche politico. Inchieste sul eh, numero degli obiettori di coscienza sempre per rimanere alle strutture eh, sanitarie e alla materia della salute, ma anche l'inchiesta sulle ehm, eh, spese di rappresentanza di trasferta degli uomini politici che comunque eh, è di attualità. Inchieste che vengono fatte eh, sempre dal, dagli organi di stampa oppure sulle spese eh, e i regali eh, di, eh, di Stato. Eh, tutte inchieste, tutte ehm, iniziative anche della società civile su ehm, per esempio la sicurezza dell'edilizia scolastica o la sicurezza degli ospedali che fino eh, a poco più di un anno fa non sarebbero state sicuramente possibili e che oggi consentono ai giornalisti e ai cittadini di essere informati eh, con un impatto pratico, impatto che quindi è destinato, eh, questo eh, è nella realtà delle cose, eh, man mano che eh, la norma continuerà ad essere conosciuta eh, sempre da più soggetti ed applicata mh, anche risolvendo quelle che possono essere le prime criticità interpretative che sono fisiologiche in ogni norma è destinata, dicevo, a produrre impatti eh, sempre più importanti tanto eh, per la libertà di informazione quanto per il diritto di partecipazione e quindi per il livello di apertura eh, e di, di democraticità del sistema stesso.